Ciao e welcome ad una nuova puntata The Impact Girl. Oggi impariamo ad imparare, non è un gioco di parole. Apprendere e imparare nuove cose è qualcosa che di solito è... avviene in automatico e però avvenendo in automatico può prendere due strade abbastanza estreme e di solito non particolarmente costruttive per noi. La prima strada è quella della dipendenza da apprendimento. Continuiamo ad imparare senza fermarci perché questo ci dà quella soddisfazione psicologica di stare procedendo. In realtà però non scendiamo mai in campo perché abbiamo la sensazione che c'è sempre qualcos'altro da imparare, che non siamo ancora pronti e quindi c'è la paralisi totale. L'altro invece estremo è quello in cui smettiamo di imparare dopo veramente poco tempo perché abbiamo la sensazione che già sappiamo tutto e in ogni caso anche lì ci paralizziamo, meglio in quel caso più che altro alla lunga ristagniamo perché chiaramente poi l'insoddisfazione prende il sopravvento in quanto la routine diventa qualcosa che ci sta un pochino stretta e non riusciamo a capire come mai. Ecco perché oggi parliamo di come possiamo... Um, ampliare i nostri orizzonti quando si parla di, di apprendere, come possiamo utilizzare questa caratteristica eh, che è tipica dell'essere umano e che ci caratterizza in maniera che ci rende così intelligenti e eh, ci caratterizza in maniera così spiccata eh, per eh, realizzare quelli che sono realmente i nostri progetti e davvero scoprire il nostro potenziale. Lo faremo insieme a Simona Pansieri di Google Italia. Simona è eh, direttore delle comunicazioni e public affairs ehm, sia in Italia che nel sud Europa per quanto riguarda Google. Se c'è qualcuno che deve imparare alla velocità della luce è proprio lei visto che lavora in un contesto dove tutto è in evoluzione costante. Quindi bando le ciance si parte. Aspetta però usciamo dall'acqua per un secondo prima di tuffarci perché mi sono dimenticata di dirti, di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questo video da YouTube, non soltanto pigiando il pulsantino che dice iscriviti, ma anche attivando la campanellina che dondola accanto al pulsante, altrimenti non serve a molto, non sarai notificato ogni volta che esce una nuova puntata o un nuovo video. Se invece stai ascoltando o guardando questo episodio dal sito beatstratinoacademy.it podcast, ricordati di iscriverti per ricevere via mail gratuitamente ogni nuova puntata che esce. Sai che c'è eh, sia la versione audio, sia la versione video e puoi ascoltarla o guardarla come e quando e dove vuoi. Allora Simona, quello di cui parliamo oggi ha a che vedere con l'apprendimento. Io immagino che nel momento in cui qualcuno ascolta eh, questa, questa parola cominci subito già ad annoiarsi prima ancora di cominciare perché non è una cosa ehm, che siamo abituati, ehm, non è una cosa di cui siamo abituati a discutere, un po' la, la, la diamo per scontata, l'apprendimento è qualcosa che eh, avviene a scuola, poi no, ci sono le classiche eh, quote, le massime, A ah, non si finisce mai di imparare, gli esami non finiscono mai, poi però sono soltanto magari degli schemi ripetuti, nel senso che è quello che tu mi dicevi che mi mi ha incuriosito molto è che quello che manca alla maggior parte di noi è un apprendimento attivo, un apprendimento che non sia uh, un'abitudine un a fare a continuare a fare qualcosa che abbiamo sempre fatto senza magari mai mettere in pratica quello che stiamo imparando o senza imparare da quelle che sono magari le situazioni uh, più quotidiane del quotidiano oppure le situazioni magari che ci accadono nella vita, siamo abituati all'idea che per imparare dobbiamo fare un corso oppure comprare e leggere un libro oppure ascoltarci un seminario. Eh, aiutaci a capire che cos'è il vero apprendimento che hai scoperto nella tua vita e come possiamo eh, applicarlo a quella che è la nostra crescita professionale. Sì, non so se ho scoperto qual è il vero apprendimento ho senz'altro <ride> scoperto qualcosa che per me funziona molto bene e che ho visto funzionare molto eh, anche per le persone con le quali lavoro, le persone che appartengono al mio team, le persone che appartengono a gruppi di lavoro diversi con i quali collaboro. Eh, tu parlavi bene del, dell'apprendimento come momento formale, no? quando, mi ricordo che quando sono andata alle scuole elementari, grande passaggio, eh, mi figuravo l'idea di apprendere come una fase preliminare. Adesso imparo e poi un giorno metterò in pratica quello che sto imparando. Eh, ci sarà un momento nel quale finalmente tutta questa fase preliminare avrà un suo perché, certamente è così ma non è solo così. Al liceo poi ho scoperto eh, il piacere di imparare e all'università facendo filosofia ho scoperto il pericolo, il rischio dell'imparare come fine a se stesso, se eh, chiaramente si può definire come un rischio. E quello che ho realizzato lavorando è che eh, in realtà imparare è un insieme complesso di attività. Eh, che avviene a volte senza che nemmeno ce ne stiamo rendendo conto e che ehm, è una costante nell'arco della tua vita. E chiunque ci stia ascoltando abbia dei figli magari adolescenti eh, si rende conto del fatto che <ride> i figli sono davvero <ride> una grande scuola di apprendimento costante eh, è per questo che eh, quando ci siamo parlate la prima volta e mi hai chiesto di quale tema ti piacerebbe parlare eh, ho pensato all'imparare ad imparare ecco una Quasi una persona fa fatica a capire intuitivamente. cioè, sulle prime imparare ad imparare sembra quasi un ossimoro, no? Imparare non è forse qualcosa che, eh, che ci viene, un dono che ci viene dato dalla nascita, in un certo senso. Non è qualcosa che facciamo senza nemmeno accorgerci. Perché dobbiamo imparare ad imparare? Forse non è ad imparare che dobbiamo imparare, ma a renderci conto e ad essere consapevoli di quello che stiamo imparando. È vero che imparare ci viene naturale, eh, però è necessario che per imparare manteniamo un'attitudine eh, aperta un'attitudine di ascolto, un'attitudine eh, positiva nei confronti degli stimoli che ci arrivano che a volte possono essere anche eh, complicati da gestire, eh, numerosi, eh, contraddittori uno con l'altro, eppure eh, non necessariamente nell'istante in cui le cose succedono, non necessariamente in un tempo eh, ragionevolmente prevedibile, eppure tutto questo eh, tipo di stimoli in realtà eh, ci aiuterà a mettere insieme i punti e infatti ehm, a proposito di mettere insieme i punti, eh, c'è un'immagine che eh, ragionandoci eh, ho trovato essere per me l'immagine significativa del, dell'imparare, dell'apprendere, dell'imparare dell imparare ed è quella della rete. La rete è Uh, vabbè, Io lavoro in Google, forse la rete tende ad essere un po' una presenza uh, costante per me, ma non sto pensando uh, solo ad internet, sto proprio pensando alla rete come oggetto fisico. Uh, la rete è innanzitutto uh, una struttura che si mette insieme nel tempo, una rete si può espandere quanto vogliamo aggiungendo punti e aggiungendo connessioni tra i diversi punti. Poi una rete è ehm, una struttura flessibile che è capace di accogliere e di accomodare a seconda della forma di quello che deve accogliere e anche questo è estremamente eh, importante, l'idea che quello che noi impariamo o anzi la capacità di imparare sia un modo per accogliere ehm, quello che abbiamo deciso di affidare a questa capacità nei diversi momenti della nostra vita, trovo eh, che sia un, un punto estremamente importante. E poi ehm, una rete richiede una grande cura, se hai presente eh, i pescatori che eh, si fermano dopo aver pescato a eh, districare, a riparare la rete, è un lavoro manuale ed è un lavoro eh, che richiede una grandissima attenzione, esattamente come tutto questo rammendare e riallacciare i fili eh, fa parte della costanza e del lavoro importante che dobbiamo fare nel momento in cui eh, impariamo. Eh, imparare non è mai un percorso lineare, eh, spesso è fatto di temi, momenti che si aggrovigliano, esattamente come una rete, ehm, ed è fatto di un sacco di passaggi laterali che poi un giorno andremo a ricollegare e a renderci conto che fanno parte di, di questa visione d'insieme. I famosi puntini che, possiamo, che alla Steve Jobs possiamo unire <ride> soltanto al contrario, soltanto guardandoci indietro. Quindi io mi sono scritta tre parole chiave eh, unione eh, o meglio unire, accomodare e oh. prendersi cura che fanno riferimento appunto a questa rete che possiamo utilizzare come la metafora dell'apprendimento. Mi piacciono molto perché ci sono, mh, ho notato e ne discutevamo anche off the record, due tendenze che sono abbastanza diffuse, um, tra l'altro documentate. La prima è la tendenza a smettere di imparare, non mi ricordo esattamente quale studio fosse sicuro lo riesco a recuperare, ma diceva che l'80% di chi intraprende un nuovo lavoro smette di imparare dopo il primo anno. Cioè è come se ci accomodassimo in quella che è una, uno schema, una routine, un'abitudine, per cui è vero che noi impariamo perché comunque assorbiamo gli stimoli ma non ce ne rendiamo conto, se non ce ne rendiamo conto non siamo nemmeno in grado di unire i punti come ci dicevi, eh, non siamo in grado neanche di prenderci cura delle cose che stiamo imparando perché non sappiamo neanche che lo stiamo facendo, quindi questa è una tendenza. L'altra eh, è invece eh, la tendenza quasi opposta, eh, che ha un, un che di, di quasi di isterico, eh, nel senso che eh, una persona non smette mai di eh, leggere, eh, imparare, assorbire concetti, eh, guardarsi video, poi adesso con internet, appunto parlando di rete, eh, internet, davvero siamo, abbiamo eh, un'enciclopedia a portata di, di zampa. Eh, è solo che l'abitudine e la routine diventano l'opposto, cioè quello di assorbire concetti uno dopo l'altro sperando che arrivi eh, il famoso concetto eh, del quick fix, quindi quella, quel concetto che in qualche modo ci aiuti finalmente in pochi minuti e senza tanti sforzi a intraprendere quel cambiamento che stiamo cercando magari nella nostra vita professionale o personale e io li chiamo gli accumulatori seriali eh, di informazione perché è veramente una. sono dei collezionisti e io ho delle fasi in cui sono un'accumulatrice seriale di informazione di solito quando non voglio affrontare una sfida per cui ho questa montagna da scalare e mi dico beh aspetta mi leggo un altro libro su questo tema che magari mi aiuta quando in realtà imparerei molto di più sporcandomi le mani. Come possiamo utilizzare questo? Uh, questa modalità, questo approccio all'apprendimento un po' più attiva per eh, rompere sia il primo schema che l'altro? Um, proviamo a continuare ad usare la metafora della rete. Il, um, lo schema dell'accumulatore è quello in cui la rete è una rete da pesca quindi mi serve a raccogliere oppure una borsa di rete quindi qualcosa che io riempio progressivamente con le nozioni e le competenze che ho acquisito ed è corretto, è un uso corretto perché in realtà eh, per svolgere il nostro lavoro dobbiamo essere preparate, non, non possiamo lasciare le cose al certo. caso, eh, le nozioni, le competenze che acquisiamo nel tempo ci sostengono, ci eh, aiutano a svolgere i nostri compiti e a farlo bene. Eh, devono però dobbiamo però evitare che diventino uno scudo <ride> dietro al quale ci nascondiamo ed è soprattutto importante per chi è eh, ancora all'inizio, magari eh, non ha ancora cominciato ad entrare nel mondo del lavoro e si trova eh, di fronte alla possibilità di prendere una laurea dopo l'altra, un master dopo l'altro, eh, arrivati ad un certo punto è necessario invece che eh, cominciamo a inserire esperienze. Il, il, secondo, eh, il secondo esempio, il primo che facevi, è quello in cui la rete da borsa, che ci aiuta a trasportare le nostre competenze diventa un'amaca nella quale eh, ci troviamo accomodate in quella che eh, spesso viene identificata come la comfort zone, un'area un di nuovo estremamente positiva nel momento in cui ci si arriva perché eh, significa che ho eh, imparato a fare questo lavoro, sono riuscita ad acquisire fiducia in me stessa nel lavoro che sto svolgendo, ho acquisito la fiducia delle persone che mi stanno eh, intorno e che lavorano con me, che possono essere i miei capi, le persone che riportano a me, semplicemente tutte le persone con le quali io mi interfaccio all'interno della mia azienda, fuori dall'azienda, quale che sia il contesto eh, professionale nel quale mi trovo e eh, è un momento nel quale trago soddisfazione. Per piccoli o grandi che siano i successi, eh, riesco ad utilizzare tutto quello che ho imparato e, e le competenze che ho acquisito per essere soddisfatta e contenta del lavoro che sto svolgendo. Il problema è che ehm, se resto in questa zona di comfort troppo a lungo comincia a subentrare l'insoddisfazione e eh, quindi eh, l'insoddisfazione è esattamente il, sino, il sintomo del fatto che sto smettendo di imparare. Ehm, allora quello che eh, probabilmente dovremmo provare a, a usare come metafora della rete dell'apprendimento continuo è quello eh, che dicevamo prima, dell'insieme dei punti che sono collegati tra di loro, eh, l'atteggiamento che noi eh, teniamo nei confronti delle esperienze è estremamente importante. Cioè, un video molto eh, carino che ho eh, trovato eh, nel quale eh, magari poi possiamo eh, dare un, un link di riferimento per chi lo vuole vedere, ehm, nel quale eh, si suggerisce di utilizzare una eh, linea, una semplicissima linea che, che definisce lo spazio tra il sopra e il sotto per eh, collocarsi. E nel momento in cui si, ci si trova sotto la linea l'atteggiamento è quello di chiusura, tutti i compiti che ci vengono posti sono dei compiti complessi, eh, gli stimoli che ci vengono dall'esterno in realtà sono dei momenti di disturbo, de, delle interazioni eh, che eh, vediamo con un'accezione negativa, nel momento in cui invece ci troviamo collocate sopra la linea il nostro atteggiamento è di apertura, di eh, eh, volontà di ascolto, eh, capacità di raccogliere gli spunti e usarli immediatamente oppure tenerli da parte eh, per un momento successivo ecco, eh, imparare ad imparare probabilmente significa eh, sapere quando stiamo passando sotto la linea eh, e rendercene conto e non vuol dire che necessariamente sempre in tutta la nostra vita dovremo essere sopra la linea, ci sono una serie di compiti per i quali è importante essere sotto la linea. Se sto facendo una valutazione del rischio, eh, è evidente che il mio approccio sarà più di tipo conservativo e eh, sto correttamente posizionata sotto la linea, ma devo essere consapevole di trovarmi in quella condizione e non lasciarmi intrappolare eh, da questa condizione, bensì essere capace di ritornare eh, al momento di eh, ascolto e di apertura. E, e questo tra l'altro... Eh, può venire da qualsiasi tipo di stimolo e anche da qualsiasi tipo di lavoro eh, so, soprattutto per chi è agli inizi è importantissimo rendersi conto che qualsiasi lavoro conta. Questo è bellissimo, questa è secondo me una rivoluzione nel senso che peraltro una delle paure più grandi che abbiamo perlomeno, credo di non essere l'unica ad averla avuta e ad averla in certi momenti è quella di Uh, cambiare strada ad un certo punto e di temere di aver perso tempo, no? Avendo esplorato la strada precedente, ma è difficile, ci sono certe persone che nascono con questa passione sfrenata per una sola cosa, non lo so, il surf lo fanno dal primo giorno di vita all'ultimo e vabbè e, e non mettono mai in dubbio questa cosa, peraltro anche qui è discutibile perché non siamo loro, però poi ci sono le persone normali che hanno i loro dubbi a volte eh, sembra loro che una strada sia quella migliore poi dopo un certo tempo cominciano a pensare che forse la strada va cambiata oppure il cambiamento arriva senza che lo desideriamo. Ecco, come possiamo riuscire a sfruttare questi, questi cambiamenti sapendo appunto che e abbiamo imparato qualcosa che ci ha servito, come impariamo la lezione? Provo a fare degli esempi di cose che sono successe a me, <ride> non so se, se valgono per tutti, però io mi sono resa conto, ehm, per esempio, quando ero una ragazzina eh, al liceo, all'università, lavoravo eh, in una libreria eh, di libri usati, ovviamente era un lavoro che facevo solo nel periodo estivo, cosa ho imparato da quel lavoro, eh, aspetti organizzativi della gestione di diverse persone, diversi flussi di attività che mi sono tornati utili quando poi svariati anni dopo lavoravo in agenzia di comunicazione e ho cominciato ad organizzare degli eventi. Ero consapevole a 17-18 anni che quelli che stavo imparando ehm, erano delle competenze di tipo organizzativo, no, però eh, mi è risultato chiaro nel momento in cui mi sono trovata a metterle in pratica eh, in un lavoro di tipo diverso. E dopo la prima, la seconda, la terza volta che ti rendi conto che stai applicando qualcosa che hai imparato in un altro momento è più facile poi eh, esserne consapevoli, riflettere e cercare di eh, fare delle esperienze che ci permettano di acquisire delle competenze che poi magari eh, riutilizzi in un contesto completamente diverso. Eh, giustamente tu dicevi non sempre eh, il lavoro che pensavamo fosse il lavoro della vita si rivela essere tale quindi è importante imparare a cambiare, ad avere il coraggio di cambiare, di orientare la strada, eh, a volte anche semplicemente siamo onesti, all'inizio eh, per cominciare a lavorare è importante cominciare a fare dei lavori anche se non sono il lavoro della nostra vita e ehm, cercare di ragionare su quali sono le competenze che uno può eh, apprendere da questo lavoro e provare a riproporle con una chiave di lettura eh, più matura su diversi settori. Un altro esempio ehm, Dopo il liceo ehm, mi ero figurata che eh, il lavoro del mio lavoro eh, della vita avrebbe potuto essere eh, in una casa editrice occupandomi della pubblicazione di libri e quindi ho eh, perseguito in modo eh, scientifico oserei dire ehm, questa carriera, ho cominciato ad entrare in una casa editrice lavorando come correttrice di bozze e eh, ci sono rimasta eh, per tutto il periodo dell'università salvo poi scoprire che non era eh, il lavoro che avrei voluto fare da grande. Però che cosa ho imparato eh, in, in quel lavoro? Per esempio l'attenzione al dettaglio che ehm, è chiaramente un aspetto fondamentale per il lavoro che sto facendo oggi, ma non mi sarei mai messa a cercare di fare un lavoro come correttrice di bozze pensando che avrei dovuto imparare l'attenzione al dettaglio, perché non, non sapevo nemmeno che l'attenzione al dettaglio avrebbe potuto eh, giocare un ruolo importante in un lavoro futuro, eh, però è, è, nel momento in cui ho capito che quello non era il mio lavoro, mi sono resa conto che mi stavo portando un bagaglio ehm, che eh, poteva essere riutilizzato in altri momenti. Questo è veramente eh, molto interessante, proprio perché, eh, non lo so, per me è un grande sollievo no? sapere che innanzitutto ogni, ogni esperienza e ogni lavoro ci aiuta ad imparare qualcosa che può servirci per quello successivo. Mi vengono in mente molte esperienze anche personali di lavori che ho svolto e che non necessariamente erano eh, lavori che... Mh, che al, al, al tempo non ritenevo nemmeno fossero all'altezza della mia grande esperienza e preparazione pari praticamente a nulla, però si sa che più giovani siamo più siamo anche abbastanza arroganti e sicuri di noi, poi insomma subentrano le incertezze ad un certo punto. Ma ti chiedo Simona, abbiamo parlato finora di esempi lavorativi, eh, ci fai qualche esempio di come possiamo apprendere anche nella nostra quotidianità da situazioni che sembrano apparentemente completamente separate eh, da quello che poi dovremo andare a fare eh, e come possono aiutarci? nell'insieme? Le relazioni sono un'occasione di apprendimento incredibile. Uh, come costruire le relazioni, come mantenere le relazioni nella nostra vita personale, eh, i nostri amici, i vicini di casa, ehm, i per chi ha figli, i genitori, dei compagni di classe dei nostri figli. Non è detto che in tutte le relazioni eh, dobbiamo avere lo stesso livello di interesse, coinvolgimento ehm, e anche soddisfazione, però eh, tutte le relazioni richiedono da parte nostra eh, un input, in tutte le relazioni riceviamo eh, una serie di sollecitazioni che siano positive, eh, più o meno positive, e eh, ci troviamo eh, in tante situazioni che possono essere eh, inattese, eh, eh, irrilevanti magari rispetto all'obiettivo che abbiamo in quel momento. Porto mia figlia a scuola, devo assolutamente essere eh, in ufficio entro una certa ora e c'è un gruppo di eh, mamme dei compagni che vuole parlare di un argomento che però è un argomento strettamente importante. Ecco, sembra banale forse lo è, però in quel momento non è banale, non è banale per loro, non è banale per me che devo gestire priorità discordanti. Cosa imparo? Imparo a mettere in pratica la gestione delle priorità che poi nella tua vita professionale sarà uno degli argomenti più importanti. Tra l'altro le relazioni nella vita professionale, a prescindere da qual è il nostro ruolo, a prescindere che lavoriamo in un'azienda, a prescindere che siamo dei manager eh, o che siamo appena arrivate, a prescindere che siamo i proprietari appunto di un'azienda o i membri di un team eh, che fa capo a qualcuno, le relazioni sta per gestire le relazioni ehm, è la base. E, però è anche la cosa più complicata, non trovi che eh, allenarci con le relazioni possa rivelarsi poi frustrante <ride> perché magari non riusciamo a individuare. Uh, non riusciamo a individuare un GPS guida che ci possa poi aiutare a replicare quello che abbiamo imparato eh, in altri contesti. Ci fai un esempio di qualcosa che hai imparato nella... Eh, uno è, ce l'hai fatto quello dell'individuare dell le priorità eh, quando le priorità sono diverse per una persona piuttosto che un'altra e tu fai parte del gruppo. C'è qualcos'altro che, che ci puoi condividere che hai imparato na, nel dalle relazioni che poi hai trasferito in quelle che sono invece eh, gli aspetti relazionali del tuo sì. lavoro. Well, C'è un episodio diciamo di nuovo forse in qualche modo legato ad un'esperienza professionale se la vogliamo chiamare così di quelle che anch'io avrei definito non qualificanti. <ride> C'è stata una fase della mia vita in cui i lavori che stavo facendo, il primo e il secondo lavoro che stavo facendo con l'obiettivo di costruirmi un percorso di attività che erano interessanti, non erano sufficienti per il sostentamento e quindi lavoravo anche, ovviamente, in modo sporadico eh, in una gelateria e, e addirittura era così poco qualificato il lavoro che facevo che nemmeno prendevo le ordinazioni e portavo eh, ai clienti eh, al tavolo il gelato ma pulivo i tavoli dopo che erano stati eh, utilizzati. E, lì mi sono resa conto eh, guardando la gestione delle mance eh, quindi una cosa assolutamente come dire, laterale anche rispetto al tipo di lavoro, dell'importanza del lavoro di squadra. Tecnicamente perché me ne sono resa conto? Perché indipendentemente da chi trova, riceveva o trovava la mancia sul tavolo, eh, le mance venivano messe tutte in comune e venivano ridistribuite eh, tra tutte le persone che avevano lavorato quella sera indipendentemente dal lavoro che avevano svolto. Questo eh, pezzo di ehm, riconoscimento del valore eh, che chiunque stava portando al, alla riuscita complessiva, che tra l'altro andava al di là della gestione che veniva fatta dal datore di lavoro, perché eh, le mance sono qualcosa che eh, resta come dire, alla gestione de proprio del personale che lavora eh, nel locale, è, stato, um, è stata una lezione, è stata una cosa che ho imparato e che è eh, assolutamente fondamentale. Poi per il futuro, l'importanza del team di non pensare che da soli eh, eh, sempre si possono fare le cose meglio o, o peggio, eh, l'importanza di riconoscere a tutti il loro, il loro ruolo e anche il fatto che ciascuno di noi, in quanto semplicemente appartiene a un team, non necessariamente in quanto manager di un team, ha un compito, ha un ruolo, ha un ruolo attivo e può fare la differenza. A condizione che mi verrebbe da aggiungere impari in maniera attiva e non si appoggi sull'amaca, giusto? a condizione che impari in maniera attiva, esattamente, esattamente. questa povera amaca, <ride> questa povera amaca dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo farla andare in pensione. Mi veniva in mente mentre parlavi del, del lavoro in team eh, di uno degli aspetti chiave di questo tipo di, di lavoro che di fatto ci riguarda tutti perché io dico sempre non è che devi per forza avere eh, non lo so eh, 100 collaboratori per parlare di team, un team può essere fatto mm -hmm. di due persone eh, quindi quello è già un team, a prescindere anche a mio avviso ehm, il fornitore di un servizio e il cliente rappresentano un team, condividono delle deadline, condividono eh, dei, degli obiettivi, eh, condividono dei materiali che devono essere utilizzati in un certo modo. La comunicazione è chiave. Ehm, sappiamo che eh, no, in, nel momento in cui fatichiamo ad apprendere, eh, facciamo anche più fatica a comunicare. Ci spieghi la correlazione eh, fra questi due aspetti e, e perché è così importante imparare a comunicare nel modo corretto? Sì, eh, sono completamente d'accordo con te. È fondamentale ed è strettamente correlato all'ascolto attivo. Eccolo. <ride> ehm, eh, Intanto, perché ehm, è molto facile pensare, dare per scontati i presupposti nella comunicazione, quindi pensare che la persona che abbiamo davanti ehm, abbia lo stesso tipo di informazione di partenza che abbiamo noi, lo stesso tipo di punti di vista di partenza che abbiamo noi, ehm, lo stesso background. Ehm, a volte, non è così, allora molto spesso non è così. A volte dare per scontati i presupposti fa sì che pensiamo in realtà di eh, parlarci e di intenderci e invece non ci capiamo. Parliamo mh, tecnicamente la stessa lingua eppure eh, non riusciamo a, a comprendere esattamente ehm, il valore, la portata, la contestualizzazione di quello di cui stiamo, di cui stiamo parlando. e. Non è ehm, un aspetto che riguarda solo il nostro lavoro o eh, il contesto professionale, penso che l'aumentare della complessità sia uno dei temi che ehm, caratterizza la nostra società oggi e eh, all'aumentare della complessità eh, la, la capacità di eh, comprendersi diventa sempre più determinante a mano a mano aumenta la complessità, aumentano i presupposti non espliciti, a volte nemmeno esplicitabili per cui eh, è, è questione di sapere che eh, non necessariamente le persone hanno il mio stesso punto di vista e cercare di cogliere qual è il punto di vista diverso che arriva e anche il valore che da questo punto di vista diverso può arrivare e infatti il team qualunque sia, il team del quale stiamo parlando, ehm, è eh, un valore proprio perché all'interno del team ci sono tanti punti di vista diversi che eh, possono mh, giungere eh, a confronto e aiutare a eh, maturare una, eh, una visione, un'opinione eh, più, più informata, più articolata, più in grado di eh, confrontarsi con la complessità che poi è il vero senso dell'apprendimento, eh, no? Non rigurgitare quello che si è in qualche modo appreso, assorbito, ma rielaborarlo alla luce di più eh, stimoli, di più aspetti, di più punti di vista, quindi Assolutamente Osservazione e ascolto attivo sono le chiavi eh, del vero apprendimento, possiamo, possiamo riassumerla così? È così, assolutamente. E, e poi eh, sono chiaramente anche le chiavi del management. Eh, cioè a mano a mano mh, nella nostra attività professionale crescono le nostre responsabilità, ehm, indipendentemente dal fatto che, eh, come dicevi tu prima, formalmente abbiamo un team da gestire oppure eh, ci troviamo a gestire dei, dei team non formali, ehm, la gestione della complessità è esattamente eh, il tema, la sfida di management eh, più importante, eh, la molteplicità. E a... c'è una differenza, scusami, sì? mi, viene, mi viene prima che mi sfuga, però c'è una differenza tra eh, complesso e complicato, certo, giusto? Certo, assolutamente. C'è anche un, <ride> uno schema, eh, ci sono degli studi che sono stati fatti attorno a questo tema, per chi è interessato c'è un framework che si chiama Cinefin attorno al quale sono stati eh, svolti diversi studi per eh, distinguere, ma per ridurlo in modo ehm, estremamente semplice, eh, una situazione è complicata quando c'è una risposta c'è già una soluzione per affrontarla che dipende da um, esperienze precedenti, eh, che dipende da um, eh, nozioni tecniche che possono essere complicate ma c'è una soluzione che noi possiamo trovare, eh, è solo questione di capire come trovarla ma la soluzione è lì. Una situazione è complessa quando la soluzione è da costruire, quando eh, è solo attraverso una serie di eh, prove, cominciamo a fare qualcosa, vediamo che cosa succede, qual è l'impatto di quello che stiamo facendo, proviamo a valutare questo impatto su, su una molteplicità di eh, direttrici diverse, di interlocutori diversi e eh, aggiustiamo il tiro e eh, lo rifacciamo in modo eh, ripetuto perché la soluzione non è eh, predefinita per quanto complicata da trovare, ma la dobbiamo costruire noi. Ovviamente nelle situazioni complesse è necessaria una maggiore attitudine al rischio perché eh, questi esperimenti possono anche mh, fallire. <ride> non è detto che quello che stiamo provando sempre sia la strada giusta, è importante imparare anche dagli errori, anzi forse è importante imparare più dagli errori che eh, dalle cose eh, che sono andate bene perché è più facile imparare dai successi. E, e eh, se, se eh, dovessi definire che cosa per me eh, significa fare carriera, Um, penso che uh, non, è, non, non sia acquisire titoli, ruoli, um, roboanti, è um, imparare a gestire situazioni sempre più complesse. Ci fai degli es due esempi, uh, quelli che ovviamente puoi condividere con noi, um, che siano legati alla vita personale o lavorativa, di uh, una situazione complicata, una situazione complessa e come, e come le hai affrontate? <ride> allora. Um, ma una situazione complicata, per esempio, eh, potrebbe avere a che fare con eh, la soluzione di un problema matematico. È chiaramente una situazione complicata se eh, eh, le nozioni che noi dobbiamo eh, mettere in campo ehm, non sono nozioni elementari o quale che sia il nostro livello di competenza, quello che definisce il complicato è il fatto che non abbiamo tutti gli elementi eh, immediatamente a portata di mano e dobbiamo riuscire a capire quali di questi elementi eh, sono eh, quelli che, che vale la pena mettere all'opera. Eh, tornando alle scuole elementari, eh, i problemi con il il, il dato falso, erano senz'altro eh, un problema, com, erano una definizione di complicato, però la soluzione del problema c'era. Um, una situazione complessa è, um, beh, qui mi rifaccio senz'altro al lavoro che svolgo, um, la governance di internet. Tu dicevi prima eh, il, eh, grazie ad internet abbiamo eh, la possibilità di accedere a una quantità di contenuti, a una quantità di eh, relazioni, abbiamo una molteplicità di opportunità che eh, non avevamo prima eh, dello sviluppo di questi strumenti. È altrettanto vero che eh, a fianco delle opportunità si vengono a creare eh, anche una serie di rischi, ebbene il punto di bilanciamento ehm, che bisogna trovare di volta in volta per far sì che le opportunità prevalgano sui rischi ehm, è complesso. È complesso e non solo complicato perché ehm, la molteplicità degli attori che noi, eh, con cui noi ci confrontiamo è, è elevatissima, eh, basta pensare a uno strumento che può essere utilizzato da persone di età diverse, che può essere utilizzato da adulti e da bambini eh, che hanno delle esigenze intrinsecamente diverse. E uh, trovare il punto di bilanciamento uh, richiede, appunto, um, una serie di uh, processi, oserei dire, evolutivi. Chiaro, quindi um, calandolo no, in un contesto magari più familiare, eh, più comune. Eh, diciamo che un problema complicato può essere il per esempio quello che affrontavamo prima di registrare, oggi <ride> abbiamo registrato naturalmente con Google Hangout, cosa che non avevamo mai fatto ehm, prima ehm, registrando la puntata attraverso doppio schermo eccetera e ci ha voluto un attimo per capire come funzionava da un punto di vista di, ehm, di, di, di strumento tecnico, però la soluzione c'era ed è stata individuata attraverso un attimo di test. Invece un problema complesso che mi posso trovare a gestire a dover gestire in azienda può essere legato magari ehm, al rendermi conto che eh, ho sviluppato un brand che ehm, parla alle persone che, diverse, a persone diverse rispetto a quelle che io inizialmente avevo in mente. Per cui mi trovo ad esempio a dover fare un pivoting o un cambiamento, eh, oppure mi rendo conto che eh, non lo so, un prodotto non soddisfa quelle che sono le esigenze di un consumatore, non ho magari delle risposte immediate sul perché e il per come, la soluzione c'è, però io la devo costruire certo. da zero, devo capire, eh, devo incrociare tutta una serie di informazioni, capire come comunicare, capire come interpretare quello che ricevo e poi eh, mettermi il camice da scienziato come dico sempre io e provare, <ride> provare sperando che anche se non esploda la una stanza <ride> <ride> o lanciare una start up, esatto. Quindi possiamo parlare di attitudine all'apprendimento come se dovessimo riassumere in una frase chiave eh, il cuore di questa chiacchierata insieme. Sì, L'attitudine all'apprendimento eh, si impara <ride> secondo me, si matura più che si impara, eh, si matura con il tempo, eh, quello che non può mancare per, perché ci possa essere l'attitudine all'apprendimento è la passione cioè il piacere per quello che stiamo facendo, anche nei momenti in cui è difficile, anche nei momenti in cui ci rendiamo conto che non era la strada giusta, nei momenti in cui ecco forse pubblicare libri per il resto della mia vita non è quello che mi ero immaginata e non è quello che voglio fare da grande ehm, e quindi voglio trovare qualcosa di diverso, eh, una scelta di carriera è senz'altro un problema complesso non è eh, un problema complicato, che cosa voglio fare da grande è un problema complesso e eh, richiede eh, una serie di, di prove <ride> ed è un processo evolutivo, eh, però non, non lo possiamo sostenere eh, se eh, secondo me se perdiamo la passione. Quindi possiamo dire se eh, a chi ci sta ascoltando di um, tranquillizzarsi nel momento in cui stesse pensando che appunto la strada intrapresa non è quella giusta, eh, se si sta facendo venire l'ansia da orologio perché sta perdendo tempo, non esiste perdita di tempo. Purché cerchiamo di dare il massimo in quello che facciamo e apprendiamo da ogni situazione. Ehm, e poi mi è piaciuta moltissimo la parentesi delle relazioni. In effetti, sono il banco di prova probabilmente più, più cruciale e i rapporti umani quelli da cui possiamo veramente imparare di più e quindi aprirci al dialogo con gli altri, aprirci all'ascolto di quello che gli altri hanno da dire in maniera tale da assorbire non soltanto un'informazione unidirezionale ma quello che poi si può trasformare in un dialogo. È così, una sola precisazione, non esiste perdita di tempo se io ne sono consapevole. Se mi sono adagiata sulla macchina, forse sì, forse sì. Quindi sempre eh, stare un po' allerta rispetto a quello che possiamo apprendere da quella situazione. Okay, quindi abbracciarla con un atteggiamento in cui invece che disprezzarla perché non è esattamente quello che abbiamo in mente, eh, la utilizziamo come fase di passaggio per capire che cosa, qual è il meglio che possiamo trarre da quella situazione. Sì, sulla metafora della linea di prima passiamo dall'essere sotto la linea perché è una situazione che non ci dà soddisfazione a una fase in cui siamo sopra la linea e cerchiamo di raccogliere da ciascuna, delle, da, da questa situazione, eh, tutto quello che ci può aiutare a proiettarci verso il futuro. A questo punto forse la rete diventa quella del trampolino. Bellissima, bellissimo questo gioco di metafore che ci ha portato dalla macca al trampolino. Simona, una domanda non direi complessa, forse complicata. <ride> Quale donna pensi dovrei intervistare dopo di oh, te? Questa è davvero complicata. <ride> Sapevo che ti avrei colto di sorpresa. Uh, secondo me, a me piacerebbe moltissimo uh, sentire quello che ha da, da raccontarci qualcuno che lavora con le persone qualcuno che lavora nella sanità, qualcuno che lavora nella scuola, qualcuno che eh, veramente fa del rapporto con le persone, della costruzione del benessere delle persone che sia fisico o, eh, o intellettuale o sociale, eh, il, la sua attività quotidiana. Grazie Simona, è stato veramente bellissimo eh, parlare con te oggi di questo tema abbastanza Inusuale, devo dire, ma molto, molto interessante. Grazie a te. Io ricordo, ragazze che ci state ascoltando, che come sempre trovate sotto l'episodio se lo state guardando dal sito bit.academy.it/slash forward podcast. Uh, trovate il minutaggio preciso di tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, così che se volete scorrere direttamente ad un concetto che vi ha colpito particolarmente, potete farlo velocemente. Vi ricordo inoltre di condividere nello spazio dedicato ai commenti come avete trovato la puntata, in particolar modo qual è il concetto che vi ha colpito di più e che non solo avete appreso, ma andrete anche a mettere in pratica. Mi raccomando, sapete che sono molto pignola su questo. Simona c'è qualcosa che vuoi, che vuoi dire a chiusura della la nostra chiacchierata. Io voglio ringraziarti perché ehm, questo spazio è un'opportunità eh, importante eh, che tra l'altro eh, nel prepararlo mi ha aiutato a tornare sopra la linea, a riflettere su molte delle cose ehm, che magari stavo un po' dando per scontato seduta nella mia amaca e quindi eh, grazie davvero. Io ringrazio a te, Simona, per essere stata con noi. Hai un'agenda molto fitta, quindi ti eh, sguinzagliamo di nuovo i tuoi impegni. Grazie davvero un sacco. E noi, ragazze ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero